Sono Ivan Kocha, un studente di Erasmus Plus in Università Isabel I in grado di psicologia. È una università molto bella da vedere, una struttura molto, come si dice, nuova. Eh, il sito è molto bello la signatura più eh, interessante che ho fatto è la psicologia del terrorismo che non è una signatura che sta in Italia un'altra signatura molto bonita, per me è psicologia, criminologia e eh, i aspetti eh, forensi le la, altre signature sono simili a la que tenemos en Italia. Antes de llegar por aquí, eh, nunca eh, he visto cómo se hace un estudio de caso, por ejemplo, o un foro de debate online, nunca lo he hecho, solo en vivo. En Italia hacemos un foro de debate en vivo. Eh, por forma oral. Burgos es una ciudad universitaria y ¿no? eh, aquí están muchos eh, chicos eh, en Erasmus. Aquí hay muchos italianos <risa> así que ellos también me han ayudado a conocer un poquito la, el idioma integrarme en la, en la ciudad ha, ha sido muy amable la permanencia aquí también he podido conocer eh, studiantes messicanos francesi. Ci sono due tipi di valutazione anche in Italia, una simile alla valutazione continua e una simile alla PEC, ma sono differenti in alcuni punti. Ho visitato eh, Santander, Madrid, eh, San Sebastian nel Paese Basco. È eh, molto interessante perché in psicologia del terrorismo eh, studio la ETA che è un gruppo terrorista del Paese Vasco e ci sono um, monumenti uh, nel nome delle de vittime del terrorismo e ho potuto vedere in vivo lo che uh, comporta. Sì, credo che dopo i tre anni che ho in Italia uh, posso prendere in considerazione di uh, specializzarmi in uh, terrorismo o criminalità in generale, perché eh, in Italia non c'è un corso di terrorismo, c'è criminologia e basta. Sì, le persone de, del, del International Relation hanno sido molto amabili con eh, me, mi hanno aiutato a integrarmi, però quello che voglio dire agli altri studenti italiano o meno è es che que, de hablar más con la universidad, porque yo en el principio no he hablado, solo el primer día que ha sido por aquí, um, hablar más, preguntar lo que, lo que son las la asignaturas, si sí, sí, el método de evaluación, porque es diferente, es nuevo.